Allora, la nostra azienda nasce nel 2014, è un bar caffetteria eh, che si trova nei pressi dell'ospedale regionale San Salvatore dell'Aquila e nel centro del polo universitario dell'Aquila. È eh, un'azienda giovane, nata nel 2014, che ha puntato sin dall'inizio sulla qualità, sulla soddisfazione del cliente eh, in tutto tondo, quindi dalla colazione al pranzo alla caffetteria. Con il passare del tempo, quindi essendo alle prime armi, uno si è basato sull'appoggio eh, sull delle grandi torrefazioni, quindi acquistare il caffè dall'esterno. Eh, successivamente, quindi con il passare degli anni, ci siamo voluti sempre più focalizzare anche sulla produzione del caffè, e sulla diciamo, dare in tazzina una caratterizzazione che si legasse al territorio e si legasse alla nostra azienda, quindi diversa da tutti gli altri, diversa dai competitor. Per fare questo ci siamo, diciamo, abbiamo avuto una collaborazione con l'ingegner Napoli, quindi con Tosta Bar, e abbiamo deciso di intraprendere questo, diciamo, questo nuovo, eh, questa nuova idea di torrefazione artigianale per cercare di creare una tazzina Aramis, Aramis Caffetteria. Questa tazzina Aramis Caffetteria è stata creata insieme all'ingegner Napoli per eh, riuscire a prendere la maggior fetta di clientela possibile perché l'obiettivo è quello di fare un caffè che piace al territorio, non un caffè super, un caffè top, un caffè di, eh, mon di, di monorigini, solo arabiche eccetera eccetera, ma bisogna andare a focalizzare l'attenzione sul mercato in cui si sta operando, quindi senza strafare, senza troppo buttarsi oltre l'ostacolo ma riuscire a prendere quel target di clientela con il caffè che piace alla clientela perché l'unica cosa che parla è il cassetto, quindi se il cassetto parla e il cassetto si riempie vuol dire che le scelte sono giuste. Quindi durante questo percorso abbiamo incontrato l'ingegner Napoli con tutti i suoi collaboratori e siamo riusciti grazie a Tosta Tostabar K3 a implementare proprio una torrefazione artigianale all'interno della nostra azienda oltre però fare questa torrefazione quindi per la miscela espresso da dare al bar ai clienti Abbiamo creato sempre con l'ingegner Napoli anche un uh, corner di vendita di shop all'interno del, del bar per vendere caffè delle varie origini, quindi siamo focalizzati su monorigini Guatemala, su altre tipologie di miscele e ricette, per moca, perché anche la gran parte delle, delle persone a casa fa la moca e quindi abbiamo creato tre diverse linee di prodotto per incontrare i vari gusti della clientela, quindi andando da un caffè più deciso a un caffè più delicato fino alle monorigini. A questi affronteremo altre tipologie di caffè come i decaffeinati e il caffè espresso da portare a casa, però per dare al cliente una, diciamo, per accompagnarlo nella degustazione del caffè al bar e per portarsi l'esperienza che trova, speriamo soddisfacente all'interno del bar, a casa loro. Questo ti permette di eh, ottimizzare, quindi dare un uh, markup, un... Uh, un quid in più alla tua, alla tua azienda, alla tua torrefazione, al tuo bar e inoltre ti permette anche, che non è poco conto ma non è l'obiettivo principale, abbassare, i, eh, abbassare le risorse sprecate perché acquistare un caffè verde, tostarlo e poi metterlo in espresso oppure macinarlo e fare le buste chiaramente ha un eh, costo più basso che andare a regalare soldi alle grandi torrefazioni che magari ti promettono uh, cose che poi in realtà stringi e stringi non, uh, non otterrai mai. Quando tu metti un tuo marchio, un tuo nome su un qualcosa che stai dando alla, alla persona, al cliente, sei pieno di responsabilità rispetto a quello che stai dando. Questo ti permette di avere molta più concentrazione nella fase di produzione, di erogazione del caffè e di estrazione del caffè. Eh, questo chiaramente implica molte responsabilità ma anche molte soddisfazioni nel momento in cui vieni apprezzato per quello che fai. Quindi apprezzeranno il tuo caffè, il tuo logo, la tua idea e non caffè di aziende terze. Se ti svegli la mattina e ti svegli per andare a fare quello che ti piace, eh, viene tutto da sé. Se ti svegli con l'idea, devo andare al lavoro, devo andare a fare, devo, devo, devo, è tutto un concatenarsi di obblighi, di doveri e non di piaceri. Quindi se uno lo fa con piacere, tutto viene da sé, viene tutto bene, tutto chiaramente con attenzione, con dedizione, con passione, tutto viene da sé, tutto viene preciso, tutto viene buono e tutti ottimi risultati. Nel momento in cui lo fai, forzatamente oppure perché non obbligato da terze persone, in quel caso è meglio che ti stai a casa oppure trovi un altro lavoro o ti fai assumere da qualche altra parte. Aumentare questo livello di torrefazione, quindi non limitarci magari a una torrefazione solo locale, ma fare una torrefazione a livello regionale magari, non più del regionale, per cercare di dare una qualità e una. È una materia prima importante al cliente, importante al singolo barista, quindi creando anche joint venture, creando eh, situazioni di collaborazione con aziende produttrici di macchine di tostatura, con aziende di importazione di caffè che riescono a far, ad aiutare proprio tutti i baristi, i singoli eh, diciamo, gestori dell'attività commerciale che sono legati fondamentalmente, ammanettati alle grandi torrefazioni attraverso le quali sono legati proprio per l'utilizzo dei macchinari o quant'altro.